Grazie Presidente, su questa mozione ci asteniamo per plurimi motivi, intanto i primi, impegnati, i primi due impegnati eh, sono già praticamente stati discussi ed approvati negli altri ordini del giorno e già nelle intenzioni di questa amministrazione più volte ribadito ma soprattutto più volte attuato. Per quanto riguarda la, la segnazione di edifici che, par, che fanno parte dei beni immobiliari eh, confiscati alla mafia, anche questo già si sta realizzando perché sono stati recentissimamente aperti tre centri, due case della semiautonomia e una eh, casa rifugio con i fondi del PON, eh, sono appunto dei beni sottratti alla mafia che sono dedicati a questi centri antiviolenza. Non abbiamo, come già ha rilevato e sottolineato il consigliere calabrese, nessuna cifra per i call center, anzi ne abbiamo aperto uno recentemente a testaccio e quei 300 mila euro, il consigliere calabrese non è nella commissione elette, ma quei 300 mila euro è stato certificato dagli uffici competenti in commissione elette ed è a verbale che non sono mai esistiti, si tratta di mero errore materiale. Dopodiché eh, naturalmente siamo d'accordo eh, nel chiedere alle eh, istituzioni soloordinate un aiuto in direzione antidiscriminatoria e di contrasto alla violenza, per quanto riguarda la Casa Internazionale delle Donne, la, eh, le consigliere eh, di opposizione hanno fatto una richiesta eh, non ufficiale, perché non avevano i numeri per poterla fare, di eh, convocare una commissione apposita, 15 giorni fa, eh, una commissione dedicata alla Casa Internazionale delle Donne, ritenendo probabilmente che da quando è stata convocata la presidenza del consorzio perché stiamo parlando di un consorzio, di associazioni forse immaginavano che la presidenza non avesse fatto altro viceversa ho già spiegato che da regolamento esistente doveva essere da delibera doveva, eh, delibera che non appartiene a questa amministrazione ma evidentemente alle amministrazioni precedenti, doveva lavorare sul controllo e il monitoraggio più volte l'anno un organismo di controllo che le amministrazioni precedenti non hanno mai fatto funzionare. Quindi se oggi ci troviamo in questa situazione lo dobbiamo alle amministrazioni precedenti che si riempiono la bocca di chiacchiere ma quando si parla di regolamenti, di azioni, di fatti si distrae, semplicemente si distrae. Questo è un caso fra gli altri, forse per loro il più eclatante, visto che questa seduta d'aula, dedicata al funzionamento dell'amministrazione, dedicate a persone che vivono, lavorano e si Danno veramente per questa amministrazione, poi parliamo di un consorzio di associazioni su cui, tra l'altro, sappiamo che le nostre assessore e la nostra sindaca stanno lavorando. Quindi ci asteniamo su questa mozione, su questo ordine del giorno. Grazie.